il primo ministro italiano che rispetto eh, che stimo ha torto di criticare la commissione a ogni piesso spinto non capisco perché lo faccia già eh, ho lasciato il teatro della politica interna da molto tempo, non seguo con attenzione i movimenti Uh, quindi i riflessi di politica interna in alcuni paesi, ma l'Italia a onore del vero non dovrebbe troppo criticare la Commissione. Io accetto tutte le critiche, questo non è il problema, ma devono essere giustificate. Abbiamo introdotto in materia di sorveglianza di bilancio una dose di flessibilità accresciuta contro la volontà di alcuni paesi membri e contro la volontà di quello di cui si dice che domina l'Europa e l'Italia gode di tutte queste flessibilità e quindi mi ha molto sorpreso alla fine della presidenza italiana il fatto che Matteo Renzi abbia detto al Parlamento europeo che era lui che aveva introdotto questa flessibilità, no sono stato io, io non lui, col suo accordo certo ma sono stato io e Quindi il, coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questo accordo non si esprimevano sempre con lingue del sud dell'Europa. Quindi, ecco, teniamoci alla realtà e alla verità. Si insulta la Commissione? Beh, io eh, faccio un po' eh, scivolare su di me le cose oppure metto da parte sentimenti personali, però non crediate che io sono uh, ingenuo, perché non lo sono. Non lo so.